Attivo. Eh, si sì, attiva. Perché eh. loro non la, la, la hanno lasciato così? Vediamo che c'è. No, vabbè. No, vabbè. C4! Prendi, prendi. Secondo me ci stanno aspettando prendi, qua dei. Qua. Prendi, prendi, prendi. Prendi, qua, prendi, qua. Via, via, via. Che stupidi. Aspetta, lottiamo ancora quello che c'è C'era un C4.